Buonasera a tutti e eh, a tutte eh, dovremmo essere online anzi sicuramente siamo online con eh, la presentazione eh, del libro di Pietro Folena eh, Servizi del Popolo edito praticamente dalla nave di Teseo e un attimino soltanto per vedere Diciamo la parte tecnica se stiamo, sì. stiamo andando online. Sì, siamo in diretta. Perfetto. Allora, eh, presento gli ospiti con noi. Eh, Pietro Folena, ex deputato, è stato anche presidente della Commissione Cultura alla Camera, attualmente operatore culturale, presidente dell'associazione Metamorfosi e scrittore. E Emiliano Di Pasquali è il uh, segretario del circolo PD di Subiaco e poi abbiamo Luca Pannunzi eh, che eh, è medio. assessore della mobilità del comune di Subiaco. E, ecco, lascio un attimo la parola ad Emiliano che farà i saluti e poi lascio, passeremo a parlare del libro, importantissimo testo, molto di Pietro Polena, eh, servizio del popolo, ripeto, edito dalla nave di Teseo. Grazie, grazie Emiliano. Grazie a te, eh, buonasera a tutti. Eh, io ringrazio Dale che ha promosso questa iniziativa e ringrazio Pietro Polena. Per noi è un onore averlo ospite sulla nostra pagina, comunque, eh, l'ospite sull'iniziativa che, che facciamo di presentazione del suo libro. È un libro molto, molto bello e che ripercorre eh, la storia di insomma, un bel pezzo di storia della politica italiana. E fa un'analisi molto attenta e che io personalmente condivido molto sul, sulla nascita dei, o comunque sul proliferare dei populismi. Ehm, perché, comunque, ha una, è una lettura. Eh, molto molto attenta e sicuramente non è, eh, una, cioè, eh, non è una, una lettura diciamo semplicistica ma affronta il, il problema in maniera in maniera mm, dettagliata e con un taglio che insomma, ripeto io condivido molto eh, soprattutto credo che a sinistra probabilmente avremmo eh, Forse tempo fa eh, avremmo dovuto fare alcune analisi e forse è il caso di riprenderlo a fare anche oggi perché spesso abbiamo dato delle risposte eh, forse sbagliate a, ad alcuni fenomeni e non ci siamo resi conto che magari qualche responsabilità la, la avevamo anche noi sul sul, di, sul di, di alcune di alcune tendenze degli ultimi anni quindi vabbè, io eh, insomma, mi fermo qui e ringrazio nuovamente sia Pietro che Dale sia Luca che, che hanno dato la disponibilità a, questa, a fare questa iniziativa che, che insomma, sarà molto utile grazie sempre di nuovo a, a Dale grazie grazie Emiliano eh, sì eh, praticamente il libro di Pietro eh, è un libro veramente prezioso eh, ecco lo faccio vedere <ride> servirsi del popolo è un'analisi eh, diciamo che ecco Pietro cerca anche di capire eh, in che contesto storico e politico eh, si sviluppano i populismi e ci parla anche di, eh, di una serie di populismi il, il populismo diciamo eh, videocratico di Berlusconi quello eh, Diciamo del web populismo di Beppe Grillo, i populisti nazionalisti. Eh, quali quelli di, di Salvini per poi arrivare anche alla Meloni. Eh, io volevo eh, appunto la prima domanda che volevo fare a, eh, volevo fare a Pietro è eh, appunto lui descrive il contesto storico e politico analizza gli avvenimenti eh, che hanno visto in Italia l'affermarsi del populismo. Se può darci, se, se può darci Pietro eh, un po' un quadro eh, sintetico di come si è sviluppato questo populismo anche rispetto all'analisi che tu fai eh, del come posso dire della, uh, della fine del sistema partito, partito, insomma, ecco, lascio la parola a te Pietro. Ah, non ti senti Pietro, aspetta, il microfono Pietro. No, mi okay. sentite. Okay, okay, sì, sì. Esatto. Grazie a te, della tenacia con cui hai promosso questo quest incontro. e Per me è un grandissimo piacere farlo col circolo del PD di Subiaco, bellissima città, antichissime tradizioni, eh, che merita tanto, e, e di farlo con Luca Pannunzi, che è un assessore giovane e molto competente, molto dinamico. Insomma. Grazie anche Emiliano per le parole che ha detto. E, ebbene, e, diciamo, fondamentalmente questo libro parte da una constatazione diciamo, di, di una situazione abbastanza paradossale. Cioè l'Italia era 30 anni fa il paese con i partiti politici eh, più strutturati, più organizzati, più di massa dell'Occidente. Eh, insieme alla Germania. La Germania è un'altra tradizione, un modello politico un po' diverso, il partito è più legato al sindacato, ma insomma comunque erano i due paesi l'Italia sicuramente dal punto di vista del, del modello partecipativo dei partiti era sicuramente il paese europeo dove i partiti politici erano più forti dove c'era più passione e partecipazione politica. Nei partiti anche fuori dei partiti e delle volte anche contro i partiti, ma era tutto un sistema partecipativo. Trent'anni dopo l'Italia è diventata, insieme non più alla Germania, che è rimasta un paese pur con tante difficoltà, con partiti politici strutturati e forti, ma insieme all'Ungheria, eh, il paese più volatile d'Europa, dove i fenomeni populisti hanno, o cosiddetti populisti, hanno ottenuto. Eh, degli score, dei risultati sopra la maggioranza assoluta. Se uno sta alle ultime elezioni politiche italiane insomma, e mette insieme i voti che ha avuto la Lega Nord eh, nel momento di massima espansione dell'impostazione dell di Salvini, che adesso si è leggermente attenuata, ma in quel momento era proprio la, la Lega italiana. Insomma. Eh, Fratelli d'Italia che comunque cavalca un'onda analoga dell'estrema destra, eh, il Movimento 5 Stelle in un schieramento diverso, più trasversale, eh, voi vedete bene che eravamo eh, intorno a una maggioranza assoluta. Come è potuto succedere tutto questo? Perché è successo? Che cosa ha provocato diciamo, questa, questo enorme cambiamento? E io che sono stato un dirigente comunista eh, nazionale, segretario nazionale della Federazione Giovanni Comunista negli anni 80 e poi segretario in Sicilia negli anni più drammatici delle stragi ehm, mafiose eh, e che poi ho attraversato gli anni 90 e gli anni 2000 con posizioni anche diverse a un certo punto ho messo un po' a critica l'eccesso di moderatismo che segnava la linea della, della sinistra, del centrosinistra italiano, ehm, ho cercato di lavorare su, anzitutto su una ricostruzione storica, storico-politica, in cui c'è un elemento biografico, ma l'elemento biografico nel libro lo troverete in nota, non è nel, nel testo. No? una ricostruzione che si fondi eh, sul confronto fra le diverse interpretazioni storiografiche che eh, dei cambiamenti di questi 30 anni sono ci sono stati. Eh, quindi, sostanzialmente l'analisi va dal 1989, che è l'inizio di un processo di cambiamento radicale, l'89 è l'anno del crollo del muro di Berlino. Allora è un anno decisivo a livello europeo, si va nella direzione che poi culminerà nel 92 con gli accordi di Maastricht e con i nuovi vincoli europei, è un anno in cui emerge, comincia a emergere la grande crisi morale dei partiti di governo, il cosiddetto pentapartito, insomma l'insieme di questi tre fattori nel quinquennio 89-94 porterà alla crisi definitiva di quella che Pietro Scopo, la grandissima intellettuale storico, cattolico, ha chiamato la Repubblica dei partiti in un testo fondamentale. Quindi lì inizia questo percorso e in quegli anni lì la, la fine di quei partiti politici, non, non, della, non del partito comunista che cambia nome a un congresso drammatico di svolta ma che tutto sommato si ricolloca nel sistema politico. Ma alla fine dei vecchi partiti politici che già avevano visto inaridire la propria organizzazione della società e diventare largamente partiti istituzionali, partiti di potere, non erano più un luogo diciamo, di scorrimento fra il basso e l'alto, da quel momento si è cominciato a creare un grande problema. Il problema del rapporto appunto fra il basso della società e l'alto della rappresentanza politica. Si può dire che in qualche modo la, le ideologie populiste o comunque in generale le tendenze populiste sostituiscano a coppie concettuali che avevano segnato la politica del secolo precedente, per esempio a sinistra, capitale e lavoro, Uh, ma anche per quello che era del mondo liberale l'individuo versus lo Stato sostituire a tutto questo il rapporto fra il basso e l'alto c'è un basso che è il popolo e che è un popolo che viene poi diciamo in qualche modo idealizzato e c'è un alto che invece è tutto di elite da combattere da contrastare nelle quali però opera un, un uomo normalmente maschio che ha un un senso di sé molto acuto e cerca di avere un rapporto diretto con il popolo, eh, che si identifica col popolo e il popolo si identifica con lui. No? Quindi è un, è un meccanismo psicologico di massa enorme, no, non è nato in Italia in quegli anni, il populismo, i populismi hanno, poi ci torneremo forse, una tradizione, una. Più, più antica e in qualche modo nascono nel cuore dell'Ottocento e poi nel corso di tutto il Novecento si sono sviluppati. Però in Italia dove c'erano dei partiti così pervasivi, anche eccessivamente in alcuni momenti, pervasivi nella società, ma anche pervasivi per come occupavano le istituzioni, pensate a tutta l'intervista che Berlinguer fece, Enrico Berlinguer fece con con Scalfari, quando denunciò proprio la, il modo in cui, per esempio nelle aziende sanitarie locali, che all'epoca si chiamano US, ehm, i partiti politici spartivano tutto e si dividevano tutto. Lui sollevò la questione morale, partendo proprio dalla salute e dalla sanità, lo dico sorridendo perché oggi la questione della salute come, come enorme bene comune viene clamorosamente All'ordine del giorno. Quindi quel distacco era già avvenuto, ma la crisi di quei partiti di massa ha portato a una condizione nella quale una parte della società che era stata protetta dalla democrazia cristiana, dal Partito Socialista, dallo stesso Partito Comunista, in alcune zone anche dalla destra che comunque aveva un radicamento popolare, la destra sociale, il movimento sociale, eccetera, si è trovata questa società largamente abbandonata e quindi si è rivolta alla ricerca di identità, Adesso la sto dicendo in modo un po' semplificato per farmi capire, la prima delle quali era l'identità territoriale comunitaria locale, cioè dire, eh, il leghismo delle origini, non quello di Salvini, quello di Bossi era il leghismo delle piccole patrie in cui il dialetto, la tradizione locale, le cose così via venivano esaltati in una dimensione quasi di, di nazione, di patria con la rivendicazione di avere una totale indipendenza fiscale addirittura poi il secessionismo del nord negli anni successivi quella è stata una prima risposta che evidentemente non poteva avere un sbocco Arriva forse anche dietro degli appoggi economici eh, che venivano dalla Germania, dalla Baviera, si disse in quegli anni, Insomma, comunque quella è stata la prima presa no? e quella presa ha uh, in qualche modo uh, inciso fortemente sul mondo cattolico, soprattutto la parte più moderata che caduta la democrazia cristiana non, non si trovava più diciamo, un contenitore capace di Proteggere, di difenderlo che era sempre stata terrorizzata dalla sinistra e che quindi aveva bisogno di un punto di riferimento ma attenzione perché nell'edismo delle origini c'è anche una parte di voto comunista di voto popolare di sinistra che dopo la caduta del muro di Berlino diciamo in qualche modo cadute le vecchie ideologie si aggrappa a un'ideologia più vicina eh, contro gli altri eh, la, la, la difesa del proprio territorio, quindi quello è stato diciamo, il primo grande fenomeno. A quel fenomeno poi, negli anni successivi, non essendo stato capace di rispondere al problema, è seguito quello che io ho chiamato la videocrazia, cioè dell'usconismo, è stato un enorme fenomeno populista in cui lo stesso partito politico per molti anni non era un vero partito politico ma era un'espressione addirittura aziendale erano persone reclutate in pubblicità l'azienda pubblicitaria del Cavaliere e, e dentro la televisione che sono diventati coordinatori, deputati, parlamentari si sono istituzionalizzati no? con questo enorme fideismo nei confronti di un capo assoluto eh, che usava poco lo spauracchio dei comunisti appunto come dicevo prima il PDS, il PDS eh, era rimasto l'unico partito organizzato dopo la crisi della prima repubblica quindi lui raccorse insomma, tutti quelli spaventati da un possibile uh -huh. ruolo egemone che la sinistra potesse avere però anche questo fenomeno con gli anni si è istituzionalizzato eh, ha perso aderenza nella società, Berlusconi ha perso smalto, il secondo Berlusconi negli anni 2000 quando è tornato al governo ha cercato di entrare nel Partito Popolare, ha dovuto gestire l'ingresso dell'euro e così via, e qui diciamo, si è spinta e si è persa questa spinta. C'è stato un terzo fenomeno che è stato quello giustizialista, diciamo, eh, guidato da Antonio Di Pietro, cioè dopo comunque la... Mani pulite e, e anche se volete l'enorme eh, significato che per una parte della società aveva eh, la caduta così rovinosa e anche sommaria in molti casi di leader politici che, che cadevano dalla mattina alla sera, che venivano eh, buttati sui giornali, gli avvisi di garanzie, tutto questo, che denunciavano un grande corrompimento morale delle forze politiche ma tuttavia ehm, tu, cadevano per l'iniziativa della magistratura e, e quindi alla magistratura o a esponenti che venivano dalla magistratura come Antonio Di Pietro si affidavano, in qualche modo, la sorte di un paese. Quello fu il terzo populismo di, di quegli anni che è stato meno ampio dal punto di vista elettorale, ha agito di più nell'elettorato di sinistra ma è stato molto importante politicamente, come dimostra questo libro, perché in qualche modo si può considerare che la Italia dei Valori, si chiamava così il partito di Di Pietro, è stato la madre, e eh, Di Pietro è stato il padre del movimento 5 Stelle, comunque diciamo così, del, degli orizzonti che sono maturati nel corso degli anni 2000. Negli anni 2000, e termino questo lungo primo intervento. Eh, per lasciarti la parola a Dalle, negli anni 2000, lo scenario è cambiato a livello globale, cioè in qualche modo, se i fenomeni degli anni 90 erano in Italia fenomeni italiani legati alla forza dei partiti politici, all'inizio degli anni 2000 esplode la crisi della globalizzazione, la critica prima sotto forma dei no global e delle altre forme di protesta, la, la, la stagione della guerra infinita l'epoca di Bush e così via, le torri gemelle, gli attentati terroristici, tutto quello che è seguito, e dal 2008 la crisi finanziaria, cioè il fatto che è saltato un equilibrio mondiale in cui eh, da un lato l'economia reale aveva un suo valore, ma c'era un'economia non reale, ma virtuale, digitale, speculativa, con un valore immensamente superiore svincolato dalla forza reale. L'origine di, di questa divaricazione fra economia industriale, delle merci, delle produzioni e economia finanziaria e speculativa sta nella decisione che vent'anni prima aveva preso Richard Nixon eh, quando aveva dichiarato la fine della convertibilità del dollaro dell'oro, e quindi il dollaro si separava, diciamo così, dall'oro, era la fine degli accordi di Bretton Woods. E cominciamo una stagione di fortissima finanziarizzazione, con un debito gigantesco, con cifre assolutamente pazzesche, non riferite all'economia reale. Che però hanno portato a distruggere il sistema pubblico, a privatizzare servizi essenziali. Queste ideologie hanno fatto presa anche a sinistra, negli anni 90, nei primi anni 2000, l'idea che tutti i servizi pubblici dovessero essere privatizzati, è un'idea che ha fatto strada anche nella sinistra, in tutta la sinistra europea, nei democratici americani e anche nella sinistra italiana. Io ricordo bene quando ero in Parlamento all'inizio degli anni 2000, era in minoranza nel partito e mi battevo contro la privatizzazione dell'acqua, che invece era portata avanti dai democratici di sinistra e da tutte le altre forze del centro sinistra. Quindi non c'era più una riflessione sui beni comuni, sui valori, sulle idee, c'era una sinistra, diciamo, di potere, in cui il cui tema era il governo del potere. E questo ha portato, a mio modo di vedere, a quegli altri tre fenomeni che analizza nella seconda parte del libro, che sono stati il Movimento 5 Stelle, eh, il Renzismo, che è stato più interno al PD, ma è stato un fenomeno autenticamente populista, e la Lega di Salvini, fino a Fratelli d'Italia della Venone, ma questo diciamo, è un capitolo in parte ancora da scrivere eh, nei, nei nuovi capitoli che saranno delle nuove edizioni, dovrò realizzare, e rispetto a tutto questo... Il tema vero per la sinistra è quello di eh, ritornare nel basso, ritornare laddove trova la sua legittimazione del popolo, cioè tu non puoi demonizzare il populismo se vivi schiacciato solo nell'alto, tu puoi contrastare il populismo e le sue derive più reazionarie, i populismi sono di natura diversa, sono fenomeni di transizione, ma possono avere delle derive reazionarie. E puoi contrastare se tu, politica non populista, sei popolare, stai nel popolo, non sei populista ma popolare. E, e lì trovi la tua legittimazione, lì, lì ascolti la sofferenza, lì la condividi, lì pratichi il cambiamento. È per questo che io credo tantissimo, dico a Luca e alle compagne e compagne di Subiaco, nel fatto che chi fa l'amministrazione locale, chi fa il lavoro del territorio, è il primo antidoto di tutto questo, cioè che bisognerebbe che la sinistra ripartisse dagli amministratori, dai territori, dalle realtà locali per rifondarsi e non invece pensasse di farlo affidando il proprio destino nelle mani di un Messia salvatore, perché quello c'è per chi ha la fede, ma non c'è nella quotidianità. Nella quotidianità c'è il lavoro sporcandosi le mani tra i lavoratori, tra la gente, contro le disuguaglianze. Sì Pietro, guarda, hai proprio delineato eh, in maniera eccellente anche diciamo, il contenuto del tuo libro. Io volevo farti una domanda e, e poi a te e anche a Luca. Eh, riguardo sempre al populismo, io sono un po' un'appassionata di Noam Chomsky, linguista, e Noam Chomsky in un'intervista al Manifesto afferma che il popolo si sta rivoltando contro l'elite che lo hanno ingannato, il populismo eh, non c'entra e ha anche una storia rispettabile, Chomsky parla di un concetto del populismo che ha una storia mista, spesso rispettabile, Ecco, lo sapete tu che ne pensavi, Pietro, di questa, di questa visione, di questa affermazione di Noam Chomsky e poi lascio la parola anche a Luca. Ma io credo che vada contestualizzata molto nella politica che lui conosce di più, che è mm. la politica statunitense, insomma, in cui la, la dimensione politico partitica che è una dimensione fondamentalmente elettoralistica. E, io credo che sia giusto quello che lui dice quando sostiene che il populismo non va demonizzato e che usare il termine populista per fare la polemica con gli altri è un errore perché in realtà diciamo, non va al cuore delle questioni. Esiste un populismo buono, verso un populismo non buono, su questo io invece ho più dei dubbi, cioè il populismo è un fenomeno della transizione. Prima c'erano vecchi, torniamo all'Italia, vecchi partiti politici, oggi i partiti politici sono delle costruzioni prevalentemente elettorali e istituzionali. Eh, e l'instabilità eh, di questi fenomeni, la loro volatilità e il ricambio è dovuta al fatto che la transizione non si è conclusa. Quindi il come si concluderà la transizione e se noi saremo capaci di costruire una politica sociale, una politica capace di eh, non solo ascoltare, far partecipare le persone. Eh, quando i 5 Stelle hanno fatto le loro regole, per far votare, non è che hanno fatto una cosa negativa, hanno risposto, a un problema, che ha avuto un grande successo all'inizio, hanno risposto a un problema, il problema è che poi l'hanno fatto male, e lo hanno affidato a una società privata, e alla fine è una cosa che si è ritorta contro di loro, ma il tema esiste, il tema di come nell'era digitale, dove ci sono le enormi poss possibilità di connessione e anche di decisione democratica, di interattività perché lo strumento che stiamo usando anche questa sera è uno strumento potenzialmente interattivo, sono strumenti diciamo, che permettono forme di non solo trasmissione del sapere ma anche raccolta di opinioni, di sondaggi, di decisione, di prese di posizione, di assemblee, di voti. No? È possibile fare delle cose che qualche anno fa non si potevano immaginare. Allora io credo che il tema vero sia costruire una politica democratica in cui i cittadini sono sovrani, sono in grado di decidere, in cui ci sono delle relazioni molto feconde con eh, i movimenti e eh, eh, non ci si affida a un capo, perché il, tema, il populismo esiste in quanto c'è cioè un, una persona che, diciamo, incarna eh, le sofferenze voce di un popolo. Io invece vorrei vivere in una condizione in cui non è il fatto che, sì, che oggi c'è Zinghieri, c'era Zingaretti, domani c'è Letta, o, ieri l'altro c'era eh, Renzi, eccetera. No, io vorrei che ci fosse un sito, sì, adesso parlo del PD perché siamo del PD, ma insomma vale per tutti che ci fosse un sistema che permette alle persone di contare di eleggere, di scegliere eh, su, sui contenuti sui valori, sulle cose da fare eh, questa opportunità oggi è assolutamente nelle nostre disponibilità con i nuovi sistemi di comunicazione ecco Luca sì, eh, lascio la parola a te Luca rispetto a tutto il discorso che ha fatto Pietro il populismo come atto transitorio, che noi stiamo vivendo questa, questo atto transitorio, verso 9 al 7 ci dice Pietro, ecco Luca, anche tu rispetto a tutto quello che è stato detto, qual è, qual è il tuo punto di vista, quali sono un po' l'humus che tutto questo discorso riesce a tirarti un pochino fuori? Io innanzitutto ti voglio ringraziare per questa iniziativa perché è molto importante comunque trattare di un tema molto molto attuale e poi farlo con uh, Pietro Colena è per noi, per il circolo anche del Partito Democratico di Subiaco uh, veramente eh, un piacere ed è molto arricchente ovviamente condivido in pieno il tracciato che ha fatto Pietro Folena cioè il punto diciamo spartiacque è proprio quella fase 89-94 infatti Pietro Folena ha citato non a caso il libro di Pietro Coppola, La Repubblica dei Partiti prima avevamo il partito Stato quindi è vero che in un certo senso il partito era pervasivo entrava a tutti i livelli e probabilmente anche quell'eccesso di presenza poi ha in un certo senso eh, inoculato il virus dell'antipartitismo e, e quindi eh, diciamo è iniziato a partire appunto dal, uh, dal micronazionalismo di, di, di Bossi passando poi per Berlusconi, Di Pietro, uh, Renzi, Grillo e, e oggi Salvini con Meloni e quindi eh, anche qui tutte le sfumature del populismo perché il populismo è trasversale come anche i populismi nel Sud America che hanno una diciamo appartenenza e un connotato che è magari diverso dal populismo reazionario che possiamo vedere e in Italia ma anche ad esempio in Ungheria e in altri paesi. Eh, è proprio Prima Pietro faceva un... Um, su questo magari poi vorrei anche costruire, formulare una domanda, magari Pietro ci può illuminare. Eh, Italia e Germania avevano appunto più di altri nelle democrazie occidentali eh, una forte presenza appunto partitico-sindacale, anche con riferimento all'organizzazione del consenso. Mi domando come e quali ragioni più di ogni altra hanno oh, in un certo senso accelerato il fenomeno in Italia non in Germania, cioè in Germania eh, quella maggioranza che vediamo in Italia di partiti populisti, anche di, in termini di raccolta di consenso, non l'abbiamo ancora, nel senso in Germania ancora tiene bene l'asse CDU, eh, CSU eh, e per quel che c'è ancora dei SPD, però comunque in un certo senso il blocco è ancora quello non a caso che la, la Merkel insomma, governa eh, da, da, da 15 anni e, e mentre invece in Italia eh, c'è stato un, uh, un passaggio di testimone da un populismo all'altro io penso che il um, populismo sia un uh, fenomeno uh, come lo ha anche in un certo senso uh, um, individuato Nadia Urbinati, eh, un, un fenomeno insito nelle democrazie, cioè quando la democrazia si ammala, quando la democrazia in un certo senso non riesce più a rappresentare quei bisogni di cui Pietro Folena ci parlava e quindi non riesce più a dare quelle risposte, eh, questa, questa perdita di, di, di, di, di forza eh, fa emergere inevitabilmente un, uh, un fenomeno che è quello appunto del populismo il populismo è una degenerazione della democrazia come appunto Nadio Orbinati che anche lei ha scritto dei libri su questo c'è stato anche Marc Lazare che ha scritto bei libri su questo e molti autori oggi si interrogano su quello che è il fenomeno principale anche perché è un fenomeno che ormai eh, tocca anche o ha toccato l'altra sponda dell'Atlantico nessuno si sarebbe mai aspettato che dopo gli otto anni di Obama, che comunque hanno dato, anche a livello di narrativa, comunque un'attenzione eh, diversa a determinate problematiche che appunto in America sono in un certo senso quasi intoccabili, no? andare a, a modificare alcuni aspetti della sanità come ha potuto fare Obama, eh, in America probabilmente è qualcosa di epocale, seppur appunto Obama la, lo ha potuto fare sempre dentro il perimetro della filosofia politica americana. Però anche lì dopo Obama c'è stato Trump. Quindi eh, è un fenomeno oggi che investe le democrazie occidentali tutte, eh, la Brexit, non abbiamo parlato della Brexit, la Brexit è stato anche quello un fenomeno populista, cioè, Pietro Folena individua bene secondo me nel titolo servirsi del popolo perché il populismo è proprio il servirsi del popolo non servire il popolo quindi la democrazia e il ritorno appunto a una democrazia matura eh, secondo me può eh, tornare ad affermarsi quando oh, le forze politiche e le classi dirigenti eh, a tutti i livelli torneranno a servire il popolo quindi a um, comunque rispondere a quelli che sono i bisogni più urgenti e impellenti. Il populista rappresenta bene il problema, lo ingigantisce, prende il consenso che gli deriva appunto da, questo, da questa rappresentazione del popolo, del problema, e poi fondamentalmente il problema lo lascia lì, non lo risolve lo scarica magari su altri noi abbiamo ci siamo abituati a, prima eh, Pietro Folena parlava del, con riferimento al videopopulismo di Berlusconi Berlusconi eh, aveva il suo eh, diciamo punto di riferimento il comunismo, il comunismo, il comunismo quindi c'era sempre lo spauracchio del comunismo oggi si usa di più l'Europa, l'Europa, l'Europa l'Europa non ce lo fa fare, l'Europa non ce lo consente non è vero io ovviamente che sono oh, un europeista, ma non in un certo senso acritico. Eh, nel senso che sono oh, per una Europa federale come eh, Spinelli e Colorni l'avevano immaginata, eh, vedo delle differenze nelle politiche fiscali e nelle politiche sociali tra i vari stati europei. Eh, ad esempio. La, la, la, il sistema di tutele che magari c'è in Germania in Italia è stato smantellato eppure le politiche sociali sono politiche nazionali cioè sono politiche che non stanno a livello europeo quindi evidentemente se noi abbiamo ridotto tutte quelle tutele sui lavoratori e abbiamo come diceva appunto bene Pietro abbiamo smantellato il sistema dei servizi pubblici, perché ci siamo tutti ubriacati eh, con la filosofia dell'efficientismo, del fatto che il privato fosse sempre migliore, eh, fosse più, in un certo senso, capace di fare le cose, e alla fine abbiamo smantellato tutte quelle che sono anche le, le tutele, e a, a questo si è aggiunto appunto... Il, il, un altro fenomeno nuovo che è quello probabilmente di una comunicazione che è cambiata totalmente e che ha consentito questo contatto diretto del leader di turno con, con il popolo e tutte queste, eh, fenomeni, tutti questi fenomeni, tutte queste dinamiche poi hanno consentito, a mio modo di vedere, l'emergere dei populismi in Italia, dei populismi come fa bene appunto a ricordarci eh, Pietro nel suo libro cioè appunto eh, il micronazionalismo eh, il videopopulismo il populismo giustizialista Renzi che con la rottamazione mando tutti a casa quelli che c'erano prima hanno sbagliato tutto arrivo io e sono nuovo, giovane e fresco cambio tutto e faccio tutto meglio altro, e quello l'abbiamo avuto purtroppo dentro noi io non, lo, non mi voglio giustificare non l'ho mai sostenuto perché sono stato sempre contrario all'uomo della provvidenza per mia, eh, anche, chiamiamola così, convincimento, forte convincimento, e, e quindi oggi ci troviamo a fare i conti con, con, eh, come dire, con, con questa deriva che, in un certo senso, se non la affrontiamo con nuove politiche, con una nuova visione, pure difficile da da da da da da superare perché oggi il, li, i cittadini proprio ripongono fiducia nell'uomo nell'uomo solo la fiducia eh, in conte quale appunto eh, poteva essere l'uomo che eh, ci avrebbe liberato dalla pandemia poi per dei giochi eh, politico parlamentari astuzia furberia l'abbiamo riposta in draghi comunque noi anche cerchiamo sempre la figura rassicurante dell'uomo della provvidenza dell'uomo che ci risolve tutti i problemi e quindi questo non è non è sicuramente positivo bisogna sicuramente riconquistare anche sotto il profilo culturale le masse popolari rispondere saper rispondere iniziare a tornare a rispondere a quelli che sono i bisogni eh, reali perché purtroppo noi siamo passati da un virus eh, finanziario ad, a, quindi a quel contagio perché la crisi del 2007-2008 ha devastato milioni e milioni di famiglie ha spazzato via milioni e milioni di posti di lavoro e, e a questo poi si è aggiunta noi ancora non eravamo in un certo senso ci è, non ci eravamo ancora ripresi da quella eh, da quel trauma che è arrivata la pandemia tutto questo Pietro è stato in Parlamento lo sa meglio sicuramente di chiunque altro l'Italia è, è già un paese fragile di suo le strutture economiche le strutture sociali sono già fragili di suo quindi se a tutto questo si assommano delle crisi eh, poi diventa difficile tornare in un certo senso a diciamo politiche a una riaffermazione della, della democrazia. Eh, Moro era uno dei, dei principali eh, esponenti politici che più di tutti si era impegnato affinché l'Italia diventasse una democrazia compiuta, come lui la, la chiamava. Eh, dico, da qui... Le sue aperture no? prima al Partito Socialista, poi con la maturazione dei tempi al Partito Comunista, perché ovviamente era uno di quelli che diceva: Non possiamo non eh, considerare il 30% della popolazione italiana che non abbia in rappresentanza al governo, non si può escludere il partito comunista dal governo, perché è fisiologico che una tale rappresentanza deve avere anche una, diciamo, oh, capacità. Di, di governo e, e quindi il, il tema della democrazia compiuta in Italia di, di, di, di, di, c'è da, da molti anni e poi questa è un po' alla domanda come è stato possibile che in Italia dal, appunto, dal partito stato, dal partito che comunque organizzava il consenso dal partito che in qualche modo c'era e era un po' ovunque siamo passati appunto bruscamente, o meglio, più rapidamente di altri, come appunto non è accaduto in Germania, eh, a, a varie forme di populismi e oggi noi siamo un paese populista. L'Italia è un paese populista, nel senso che la gran parte del consenso eh, politico-elettorale sta dentro eh, un uh, contenitore di partiti che hanno e fanno del populismo in un certo senso la loro eh, principale bandiera comunque. Sì, infatti Luca era proprio la domanda che io volevo fare a Pietro e proprio preso. come mai il sistema partito la scuola partito, quindi che era, che era veramente una scuola, no? Con, si, lavorava, eh, si lavorava nelle sezioni, la federazione, quindi tu Pietro lo sai ancora meglio di me, come mai da questo sistema siamo passati a quello che diceva anche Luca così rapidamente, a questi, a questi vari populismi che poi tu hai individuato benissimo, fino alla Meloni che ancora c'è eh, da scrivere sicuramente. E poi un'altra domanda riferita un po' a quello che dicevi tu Pietro, ehm, delle, eh, delle, delle opportunità che ci dà il web, delle opportunità che ci dà la, dà la rete. Una domanda, ma anche la figura, diciamo, adesso la politica passa tanto per, per Facebook, per i Twitter. Quindi è come se avesse. Il luogo deputato praticamente della politica sia un po' immerso no, in questa nostra era liquida, eh, menzionandosi con Bauman. Non pensi che in qualche modo anche il politico che si trova su Facebook, su Twitter, eh, perda un po' la sua rispettabilità perda un po' anche il suo ruolo? Queste sono le due domande, Pietro. Sì, eh, da, prima di tutto vorrei fare un piccolo commento sull'intervento di Luca che condivido pienamente, ma relativo a questo parallelo che io ho fatto per primo fra Germania eh, e Italia. No? Allora, premesso che nessuno è immune evidentemente da, dalla crisi e che anche in Germania sono in atto fenomeni preoccupanti forza populista di estrema destra che non è apertamente nazista perché il peso della diciamo memoria del nazismo è ancora troppo grande ma un po come è successo in Italia comunque cerca di rilegittimare un passato e una storia è molto insidiosa soprattutto nelle parti più povere del paese nell'ex Germania orientale eh, però la differenza non c'è dubbio che c'è stata, insomma. la differenza a mio modo di vedere nasce fondamentalmente dalla, da come in questi due paesi, e se volete anche in Ungheria, per dire un paese, un paese anche fortemente populista, eh, si è vissuta la guerra fredda. Cioè la Germania è un paese in cui la guerra fredda ha sostanzialmente tagliato in due la Germania e Berlino. E quindi caduto il muro di Berlino, il sistema politico della Germania occidentale con i suoi limiti che aveva, perché io ricordo i bellissimi libri di Heinrich Böll, un straordinario intellettuale della sinistra tedesca occidentale, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che scriveva dicendo alle SPD ragazzi riflettete sui verdi, in quel momento stavano esplodendo, i verdi tedeschi sono nati molto presto e quindi li, li, li invitava a riflettere sul bisogno di rinnovarsi, però sto sommato non c'era questa urgenza immensa perché il muro faceva la collante e caduto il muro l'idea che la costruzione della Germania Unita fosse un Prius, è stata diciamo, la, la grande, il grande motore per più di vent'anni. I problemi stanno emergendo adesso, emergeranno nei prossimi anni. La Germania nei prossimi anni avrà problemi immersi dal punto di vista, secondo me, diciamo della, della propria coesione, della propria struttura democratica se non si innovano i partiti. Eh, L'Italia, come per altri versi, oltre cortina all'Ungheria, anche se è molto più piccola l'Ungheria, è un paese in cui invece la guerra fredda ha tagliato all'interno il sistema politico e ha tagliato il paese, è stato un luogo mentre la linea di faglia era sulla cortina di ferro in Germania in Italia la linea di faglia era interna al sistema italiano, così come in parte in Ungheria dove non a caso dopo l'invasione dell'Ungheria ci fu prima diciamo, il riformismo ungherese schiacciato con i carri armati dai da sovietici. E poi comunque il posto ungherese, negli anni precedenti, il partito socialista unificato ungherese, negli anni precedenti l'unificazione, la caduta del muro, era stato il partito più aperto, più filo occidentale. Più, ehm. Ebbene, in questi paesi quindi la crisi dei sistemi politici è stata molto più radicale no? Perché, eh, di CPSI e compagnia. Sì, poi io, io so eh, il partito socialista, i, gli eredi dei socialisti dicono: Noi siamo caduti per colpa della magistratura, ora c'è anche da riflettere un po' criticamente su quello che ha fatto la magistratura in quegli anni: se tutto è stato giusto o meno, eccetera, eccetera. Ma è sbagliato immaginare che sia stata la magistratura. La magistratura è intervenuta in una condizione in cui. Questi partiti erano diventati troppo partiti di potere no? e avevano costruito proprio con l'idea che veniva citata, cita, eh, che citavi tu Luca, cioè che una parte del paese doveva sempre stare all'opposizione e doveva sempre stare all'opposizione: hanno costruito un recinto eh, che poi è caduto il muro e non aveva più ragione di esistere, è crollato. Quando Keto e il PC fanno la svolta cade ulteriormente un elemento, non può essere fatta male la svolta, io l'ho sostenuta, ma è stata fatta male, poteva essere preparata meglio, poteva essere costruita diversamente, ma in ogni caso ha fatto venire meno uh, un, un elemento, ma questo crollo improvviso dei partiti politici, da una parte dall'altra un il fatto che il PDS, una volta fatta la svolta, assunto nella sua DNA, l'idea che la propria identità era andare al governo e non essere una forza socialista, ma governare per cambiare, insomma, no? quindi il sistema maggioritario, la competizione, no? tutta questa filosofia che ha anche servita ad andare al governo, ma devo nei primi anni, però ha fatto via via perdere di vista l'obiettivo per cui va il governo, il tema è come andare, ma perché cosa, per fare cosa, se tu governi per poi privatizzare, come tu stesso dicevi, eh, eh, la gente ti dice ma cosa succede, ma lo stesso vale per il lavoro, quando il lavoro un conto era aprire a contratti di tipo nuovo rispetto ai contratti tradizionali, un altro conto era devastare il mercato del lavoro con una pluralità di, di, di, di contratti a termine senza possibilità di… Quindi, Purtroppo la sinistra ha governato un periodo liberale, che è stato mondialmente un periodo liberista. In Italia non ha avuto un tratto liberista, ha avuto un tratto più liberale, più... però diciamo, è stato governato dal centro-sinistra. E, e tutto questo ha spinto una parte del tuo popolo del tuo mondo una parte operaia una parte di insegnanti poi successivamente con la buona scuola una parte del mondo della sanità quando è tagliata la sanità una parte di tutto il tuo i piccoli imprenditori i piccoli artigiani che non sentivano tutelati e che vedevano te, sinistra di governo, più sensibile a quello che diceva all'epoca, oggi al suo anniversario. Gianni Agnelli o comunque la Confindustria, che era quello che diceva il casolino, l'artigiano, il bottegaglio, il piccolo imprenditore, eccetera, eccetera. Tutto questo ha creato una narrazione, anche caricaturale, ma che aveva un fondamento e che ha spinto intere fasce di popolo, di parte più debole, verso illusioni popolari e la cultura dello stesso tempo, che era stata il vero motore, poi so che Dale su questa è molto impegnata, e la pensiamo veramente allo stesso modo: cioè, il vero cambiamento dell'Italia nei primi 50 anni di stata della Repubblica è stata la cultura, è stato il fatto che i figli dei braccianti, che non sapevano leggere e scrivere, sono diventati ingegneri, architetti, avvocati, intellettuali, professori. Questa forza culturale che è stato il motore della sinistra italiana a un certo punto è stata sostituita da un discorso solo sull'economia. E la sinistra ha mollato il discorso della cultura, l'ha lasciato più in secondo piano. Io penso che ogni parte dalla cultura, perché la persone del mondo sono è libera, le donne sono libere, se sono consapevoli, se sanno leggere la busta paga, ci insegnavano i nostri maestri, no, se sono capaci di difendere i propri diritti, se sono capaci di spiegare ai loro compagni di lavoro perché una cosa è giusta, perché una cosa è sbagliata. Una volta in quelle famose sezioni del partito di cui parlavi, Dale, eh, il, eh, eh, diciamo, gli iscritti per lo più operai, braccianti, eh, lavoratori della Terra, anche sottoplanetari, Ascoltava la relazione di un segretario che tante volte era un insegnante che, nel tempo libero, dedicava il suo tempo che aiutava a una culturazione, a una crescita. Spesso i libri si trovavano nelle sezioni, così come nelle parrocchie, trovavi i, i pochi libri che non c'erano nelle nostre case. Okay. Sono stati, è stata una conquista che si è fatta. No? Questa forza culturale, come forza di emancipazione potente, io su questo scrissi qualche anno fa un libretto che il potere del, quando ho cominciato a occuparmi di arte di cultura il potere dell'arte ricostruendo proprio questo fattore come, come, ah, eccolo, come, come un fattore di cambiamento e di trasformazione della, della società eh, italiana quindi io credo che aver lasciato questo orizzonte sia stato, ehm, stato un grande errore insomma no? È chiaro che le forme di quel partito non potevano essere riproducibili, dovevano cambiare, devono essere cambiate, però non potevi lasciare il partito come presidio della società. Se tu nelle osterie del Veneto, io sono nato in Veneto, pur di famiglia non veneta, se nelle osterie del Veneto non c'è più il compagno comunista che fa la battaglia contro gli altri, il democristiano, il come era una volta, magari colpi anche di ombre e di, e di così anche in modo amichevole, però diciamo con una forte passione politica, c'è solo la Lega che la fa e la fa dicendo i nostri nemici sono gli africani, sono gli stranieri, sono i meridionali, perché questo mostrarete diverse versioni di chi è questo altro che andava a adesso in Europa di questo altro che va combattuto. No? Ma se tu non ci sei e non sei capace in quelle osterie, in quegli altri luoghi, non, è solo, io non, non propongo di fare il partito delle osterie, no? eh, però c'è il problema di avere una forza politica che sia combattiva, presente, motivata. Che, che, che, che... Le case del popolo erano una meravigliosa intuizione dei nostri trisavoli, fatte dalla fine dell'Ottocento, luoghi di mutualismo, luoghi di difesa in cui il povero veniva aiutato, a volte materialmente, a volte moralmente, e c'erano delle forme di educazione, di scuola, e c'erano le casse per la raccolta di fondi economici, c'erano ehm, attività culturali, ricreative, insomma, erano un luogo di solidarietà e di comunità. Ora, no, oggi non è possibile fare così, siamo d'accordo. Patti non può essere invasiva, eccetera, eccetera, ma davvero si pensa che non ci debbano essere una politica che è questo, che ha questo volto? Tante volte le persone si arrabbiano e si sentono sole, non perché non gli dai la risposta pratica, anche per quella, ma prima di tutto perché non vengono ascoltate. Noi siamo capaci di parlare, ma siamo poco capaci di ascoltare. Un partito politico deve essere prima di tutto una grande struttura di ascolto. E oggi con le nuove tecnologie l'ascolto può essere un ascolto grandissimo. Quando tu dicevi dare su Facebook e sui leader, io lo condivido pienamente, cioè, se io fossi il leader politico, quando ero non c'erano questi strumenti, erano minimi, ma non. Quando facevo ideopolitica, 12 anni fa, in un tempo infinito fa, Facebook praticamente era nato da pochissimo, quasi non esisteva, non aveva il peso che, che aveva adesso. Quindi io dico, certo lo devi usare, quello, Twitter, eh, sono strumenti che servono, ma la tua identità la devi costruire nel rapporto fisico, nel, nel tuo rapporto sociale. Eh, nelle strette di mano che oggi purtroppo non si possono dare negli abbracci che oggi sono solo virtuali negli occhi nel guardarsi negli occhi nel capire che, che la persona che hai di fronte è vera che se tu soffri capì. non è che ti sta ascoltando così non, ti, ti piglia per i fondelli eh, condivide si fa su fa su una causa eh, ti indica una strada magari per lottare, per batterti per denunciare, perché delle volte bisogna avere anche la forza di andare a denunciare all'incorporo della Repubblica, dei Carabinieri o all'antimafia, la forza che hanno le donne, grazie alle donne che hanno cominciato a farlo, di denunciare le violenze, no? Ma quante donne poi non denunciano perché sono sole? Quindi adesso parliamo, parliamo del lavoro, parliamo della violenza domestica e extra domestica sulle donne e sui bambini, Parliamo dell'omofobia, parliamo delle forme di violazione dei beni comuni, di distruzione ambientale, quando c'è un'azienda che, che, diciamo, lo sanno tutti, scarica abusivamente in certi luoghi, in certi torrenti, in certi fiumi e in certe cose. Tutto questo impone l'esistenza di un partito politico, di una struttura, di un modo di essere, di una leadership che si costruisca diciamo sul campo, no? Voi vedete la storia di questo Abubakar Sum, questo ragazzo straordinario, che prima era con le unità, con il sindacato di base, con l'estrema sinistra, poi adesso ha fatto un sindacato autonomo, ma lì è entrato, non che la CGN non ci sia, ma insomma, comunque la CGN era indietro su quel versante, è entrata in un mondo di braccianti eh, eh, trattati e, in modo schialistico, eh, in una parte delle campagne, soprattutto nelle zone meridionali del paese, e ha organizzato un nuovo sindacato eh, che si batte anche su questioni di carattere generale e che non potrà poi incontrare una CGL che però si deve rinnovare e deve aprirsi perché non è il problema di rinovare, non riguarda solo la politica, riguarda tutti. A eh, parte volte la CGL il sindacato è un'agenzia. Non è un, un luogo di conflitto o di difesa delle persone, no? E anche questo riguarda l'associazionismo, che tante volte è un luogo troppo rigido, no? o il volontariato, no? quindi sono tutte istanze positive che però devono essere riportate molto di più dalla parte delle persone. E da questo punto di vista io vorrei dire che il PNRR, questo piano nazionale. E riprese e resilienza che adesso si sta riscrivendo sempre in stanze segrete prima le sono scritte in stanze segrete adesso viene riscritto in stanze segrete capisco che il tempo è poco ma una delle colpe che faccio non al governo Draghi ma al governo Conte è che non aveva aperto una vera consultazione popolare e democratica sul piano eh, che avrebbe, avrebbe tolto gli appetiti dei grandi gruppi industriali e finanziari e speculativi che sono quelli che hanno martellato il governo Conte fino a farlo cadere, parliamoci chiaro. No? Quei 209 miliardi, o 205 quanti sono, facevano l'appetito a molti, e oggi quelli lì sono stati quei, quei grandi gruppi fra i principali sostenitori della caduta del governo e del nuovo governo. La colpa che faccia di non aver costruito una campagna di ascolto, di relazione con i territori. Il eh, tema non è che non, fai, non ti devi occupare dell'ambiente o non ti devi occupare delle infrastrutture digitali o della cultura. Questo siamo tutti d'accordo. Ma con che progetti, come li costruisci, con che eh, rapporto, perché i sindaci dei piccoli comuni, le realtà territoriali? Eh, le organizzazioni imprenditoriali locali, i sindacati locali non sono stati resi partecipi di un processo, c'è del tempo per farlo, di edificazione di questo piano, che poteva essere un vero piano di... adesso, diciamo, agiamo come al solito a una non dall'alto abbiamo i soldi, avremo questo piano, Draghi sicuramente riuscirà, perché è bravissimo a fare queste cose, a presentarlo in tempo, eccetera... Ma poi bisogna evitare che di questo piano si impadronissero autostrade per l'Italia, UFCA, che delega la propria produzione industriale praticamente ai francesi e si occupa di altro, o Berlusconi. No? A me piacerebbe che di questo piano fossero protagonisti i territori del paese, perché è lì che, che può nascere la nuova Italia. Sì, grazie Pietro. Eh, volevo fare poi, ecco se anche Luca vuole intervenire, volevo proprio tornare ai nostri giorni. Eh, C'è un paragrafo del tuo libro eh, che tu intitoli, diciamo, il titoletto è Tornano i tecnici, e parli di Mario Monti e ecco, per tornare ad oggi al governo Draghi, eh, sempre citando no, Chomsky, Chomsky diceva che con Monti la democrazia in Italia era finita. Vorrei capire eh, da te, e poi lascio la parola anche a Luca, se questi governi tecnici rappresentano un po' quella transizione di, di cui tu parli, della transizione populista, se è un aspetto anche questo di questa transizione. Pietro, ecco, lascio la, la parola a te. Sono forme anche queste dei governi tecnici eh è la stagione populista, cioè, esiste anche un populismo tecnocra tecnocratico, cioè. Io non la penso come Chomsky nel senso che dica l'ormaggio cioè il populismo e dall'altro c'è i governi tecnici, in realtà esaltare il tecnico come il salvatore della patria, chiunque esso sia, Conte che è il tecnico preso dai 5 Stelle per fare il governo con la, leg con la lega di Salvini, e che poi diventa invece un ottimo con col PD o Draghi eccetera eccetera esattando il ruolo fino a, a farlo vedere come una specie di, di messia o di salvatore a mio modo di vedere una forma che riproduce esattamente la stessa condizione certo che per molti fu un governo puramente tecnico uh, io non condivido tutto il giudizio di Chomsky nel senso che a quel punto se arrivò perché la crisi morale e economica portata dal governo Berlusconi è raggiunta a un punto tale da determinare il rischio di un crack finanziario dell'Italia. L'Italia era a rischio di saltare in aria perché vuoi o non vuoi, ci piace o non piace siamo in un'economia capitalistica in cui gli interessi che paghi sul debito Vengono determinati ogni giorno dai mercati, e se la differenza tra gli interessi che paghi in Italia e quelli che paghi in Germania, che è il paese più forte dell'Europa, supera una certa soglia, eh, il rischio è che, che il debito diventa inservibile e che la situazione salti in aria, eh, letteralmente salti in aria, c'è, cioè, no? abbiamo visto che tragedia è stata la Grecia anche con le politiche. Che alla Grecia sono state imposte, io penso che è stata molto più grave per dirla con Chomsky quello che l'Europa ha imposto alla Grecia che non il governo Monti in Italia, certo poi il governo Monti ha liberato populismo, uno dei grandi errori che si fece in quel momento fu di non andare a votare subito, Monti va a stare 3-4 mesi e poi si a votare, tornare dagli elettori invece non si andò a votare e in quell'anno e mezzo è nato l'humus e se volete l'umore l'umore proprio il sentimento di pancia che ha portato poi a, a un cambiamento profondissimo degli assetti della politica italiana al trionfo dei 5 stelle a una crescita importante della lega eccetera eccetera il governo Draghi è un'altra operazione è un'operazione in cui ci sono i tecnici che sono al comando, effettivamente al comando, Draghi e il suo gruppo, ma sono in qualche modo espressione dell'interesse economico finanziario del nord del paese, dei grandi gruppi economici del paese. Con questo non è che lo dico contro Draghi, eh, lo dico perché non ci sono alternative sullo stare dentro questo governo, non è che mettendosi all'opposizione e facendo l'anima bella risolve il problema, ma devi sapere che oggi hai un compromesso dopo il fallimento del governo Conte, Per le ragioni dette prima, cioè per controllare quei 205 miliardi, eh, eh, hai, devi avere un compromesso con quella parte e tu devi decidere se sei sinistra che cosa porti dentro questo compromesso. Quindi per questo era essenziale, essenziale che il PD e la sinistra ci stiano come forza del lavoro, come forza dell'ambiente, come forza delle donne, come forza della partecipazione, come ho detto nel mio intervento precedente. No? Ehm, altrimenti sarai subalterno, altrimenti non, non ce la farà. Insomma, no? ehm, cosa nascerà da tutto questo? Nascerà un nuovo... Partito politico attorno a Draghi, oppure oggi con la segreteria di Letta, che è un uomo molto competente, eh, cattolico che aderisce al socialismo europeo, ma sufficientemente rassicurante anche nei confronti di ambienti moderati. Letta si gioca la partita di rifare del PD il partito di riferimento autenticamente di centrosinistra, un po' sul modello di Veltroni all'inizio, insomma, lo staremo a vedere, insomma io non sono in grado di prevederlo, quello che è chiaro è che esiste un bisogno di giustizia sociale, un bisogno di parità di genere, un bisogno di difesa della specie e dell'ambiente che oggi come oggi non è rappresentata bene da nessuno. Il PD, che Zingaretti c'era candidato alla segretaria del partito, con Piazza Grande dicendo io farò un nuovo partito, costruirò un nuovo partito addirittura ci pensava, io pensavo che Piazza Grande diventasse il nome del partito, che era una bellissima idea. No? Tutto questo non è successo, non ne faccio una colpa a nessuno, io l'ho constato non è successo, no? non è che le correnti hanno fatto fuori Zingaretti, Zingaretti è stato eletto segretario e ha cercato di convivere con Del Rio, il capogruppo alla Camera, Marcucci al Senato. Eh, una, non ha rovesciato il tavolo, non ha portato la direzione del partito in periferia, no? Ha accettato diciamo, perché c'era un'emergenza politica, perché poi bisognava diciamo, fare questo governo con Conte, che lui non voleva per la verità. Un errore politico è stato fatto dal PD nei mesi passati, che era molto grosso: è quello di affidare il proprio destino nelle mani e nei piedi di di Giuseppe Conte, che è un uomo capace, un uomo sicuramente che ha giocato le sue carte, però nel momento in cui tu dici Conte è il nostro leader di gruppi eccetera, poi Conte va a guidare 5 Stelle obiettivamente si apre un enorme problema politico. Io credo che Goffredo Bettini e Zingheretti, siano stati troppo ottimisti sull'evoluzione del 5 Stelle, che sono una forza... Uh, ancora molto complessa e ancora in una transizione io auspico che avvenga l'evoluzione che loro hanno voluto no? ma questo richiede un'autonomia di un pensiero della sinistra questa autonomia oggi non c'è perché da un lato hai il confuso trasversalismo dei 5 stelle dall'altro hai draghi poteri forti e il PD che nella sua maggioranza parlamentare è abbastanza eh, è abbastanza moderato, insomma, no, no, non è una forza della sì. Quindi spero che ora, con questa nuova stagione che si apra dentro un Partito Democratico più ampio, eh, non dico nascondo corrente perché io non ho nessuna passione per le correnti, ma una posizione, un punto di vista socialista, femminista, ecologista, autentico, dentro, interno e esterno anche con la sua radicalità possa trovare espressione, possa trovare una forma. Grazie Piero, è sempre una cosa bellissima di questo partito appunto femminista, ecologista socialista, insomma, tutte, tutti i termini che poi riguardano, riguardano veramente in maniera molto contingente le persone, le, le persone, tutti quanti. Ora lascio la parola a Luca. Luca ecco rispetto a tutto, tutto quello che ci ha detto Pietro, che è un maestro per noi, ehm, se vuoi fare la tua la tua indica. Ehm, no, sì, alla, alla tua domanda e alla diciamo. Uh, confronto tecnica politica, cioè è normale che io, diciamo, credo che ogni governo sia politico, nel senso che ogni governo è sostenuto da una maggioranza che è poi politica. Il tema vero è che, e credo, e penso che anche Pietro possa condividere, che in Italia quando la politica non si assume le proprie responsabilità. Uh, subentra la tecnica eh, il governo Monti nasce da una totale irresponsabilità finanziaria da parte del, delle forze politiche che avevano governato il paese fino a quegli anni lì in una economia sicuramente a prevalenza della finanza piuttosto che dell'economia reale eh, profondamente interconnessa dove appunto um, anche gli stati debbono rivolgersi ai mercati, eh, è evidente che poi se non sei più credibile eh, non hai più la fiducia degli investitori che sono anche non soltanto i grandi gruppi, ovviamente i grandi gruppi la fanno da padrona, ma anche le, le, le, le, le, le, le, le famiglie che attraverso varie istituzioni si fanno gestire il proprio risparmio, è evidente che poi succede quello che ci ha detto Pietro, lo spread cresce, tu rischi di saltare in aria e se salti in aria non salta in aria la classe politica, saltano in aria famiglie e imprese. E quindi Mario Monti. E oggi, ieri avevi Conte, e oggi hai Draghi, Sempre perché appunto la politica non riesce a saper dare quelle risposte perché in Germania questo non è accaduto, anche qui torna alla Germania, perché in Germania, che anch'essa è beneficiaria non dello stesso diciamo, volume di, di, di mh, mh, risorse europee, non è accaduto. La guida politica è al governo, è ben salda al governo, imprime una direzione che è quella, da noi no. Da noi non succede perché appunto la politica perso quella sua, quella sua capacità e quindi la perde a scapito della tecnica. Poi politica e tecnica secondo me con ruoli diversi ma devono stare insieme perché è normale che la politica è visione, è passione, è indirizzo ma poi è evidente che questa roba qui tu la devi mettere a terra con dei tecnici. Berlinguerra aveva grandi tecnici intorno, comunque aveva delle persone preparate sotto diciamo, oh, i più disparati campi del sapere tutti i partiti primi, prima avevano dei tecnici e dei professori e la democrazia cristiana diciamo, nella, nella, nella, nella fase eh, finale negli anni 80 aveva Leopold Elia come diciamo, espressione eh, delle, delle, di, di, di, di, di, di alcuni ambiti che erano meritevoli di riforma e qui parliamo ovviamente della, delle varie riforme istituzionali quindi io non demonizzo diciamo, la figura del tecnico ovviamente se la tecnica prevale e oggi ahimè la tecnica prevale e questo appunto Pietro ce lo diceva eh, sotto altre sfumature la finanziarizzazione dell'economia eh, Tutta questa um, diciamo deriva non è altro che la prevalenza della tecnica sulla, sulla politica. e Questo purtroppo è un altro uh, dramma e probabilmente una delle sfide che abbiamo davanti, oltre a tutte quelle che ci ha detto Pietro, è appunto, magari partendo ecco, dal, da, da, dagli amministratori locali, è quello di. Um, ricostituire una classe dirigente a tutto tondo che sia preparata che sappia conoscere e distinguere i problemi che sappia interpretare le esigenze dei territori delle popolazioni oggi, eh, ahimè, tutto questo non c'è oggi mh, si faceva riferimento alle correnti oggi le correnti eh, Pietro lo sa meglio di me, è evidente per la sua storia, prima c'erano correnti di pensiero Prima i partiti erano comunque sicuramente, eh, in un certo senso, abitati da correnti, ma erano correnti di pensiero, oggi sono correnti di potere, di posizionamento, di, di, di giochi politico-parlamentari, quindi prevale più una corrente piuttosto che un'altra eh, sotto il profilo ecco, numerico o di gestione del potere, ma io queste correnti di, di, di potere non le vedo. Prima c'erano i partiti pesanti, dicevamo, ma erano anche partiti pensanti. Oggi noi abbiamo detto che quei partiti comunque, per tante ragioni, dovevano essere superati appunto perché pesanti e quindi invasivi, ma con la pesantezza abbiamo perso anche la capacità di pensiero, di critica. Quel conflitto di cui parlava Pietro, cioè il partito che è portatore di conflitto, cioè che è portatore anche di, appunto, di conflitto nel senso di contestazione di una determinata... Eh, come dire eh, filosofia eh, che può essere economica o che può essere sociale quindi si pone eh, di rottura con riferimento a, questa, a, questa, a questo entusiasmo generale che è stato appunto poi alla fine il liberismo eh, non, non, non c'è, non ce l'abbiamo soprattutto la sinistra si deve interrogare su questo, la sinistra è nata eh, a difesa delle, delle, delle fasce più deboli, cioè che poi la, la, la, la differenza io penso stia tutta lì, no? nella, nella, nella come dire, eh, classificazione, se proprio vogliamo, appunto di destra e, e sinistra, che poi lo vediamo anche negli Stati Uniti. La sinistra ha come compito quello di fondamentalmente cambiare, modificare il sistema affinché il cittadino possa avere le stesse opportunità degli altri. La destra ti dice che se tu non hai sostanzialmente le stesse opportunità degli altri, è colpa tua, non sei capace, quindi non è il sistema che va cambiato, ma sei tu che non ci arrivi. E di qui l'individualismo. Ecco perché la destra appunto è individualista. È individualista perché non si pone il problema di cambiare il sistema in maniera appunto e nella direzione dell'equità. Prima Pietro faceva riferimento al solidarismo, alla cooperazione, al mutualismo e tutta quella roba lì era tutta una roba finalizzata a diciamo, portare tutti, quella è l'ambizione, sullo stesso punto di partenza. La destra questo problema, a mio modo di vedere, non se lo pone, perché se tu non stai lì, il problema è il tuo, non è sbagliato il sistema. Questo è un po' quello che, che volevo appunto dire. Eh, sì. Eh, è molto sì, è molto interessante Luca, che quello che hai detto, mentre tu parlavi, mi veniva in mente, mi veniva in mente che i libri di Max ed Engels. Quindi, da questo punto di vista eh, vorrei che rispondesse Pietro a tutto quello che tu hai detto finora e poi se voi siete d'accordo possiamo anche diciamo un po' sintetizzare e quindi anche chiudere e, e la domanda che vorrei fare a Pietro e poi la rilancio anche a Luca Pietro nel suo libro uh, dice che il populismo videocratico di Berlusconi e quello gi gi giustizialista praticamente di Pietro è finito l'era di quel populismo è finita è subentrato il web populismo di Beppe Grillo ecco ora vorrei chiedere poi per, per, per, per concludere se secondo Pietro questo web populismo di Beppe Grillo sta uh, diciamo alla sua fine sta morendo diciamo, possiamo vedere come dire la sua fine e, e, e, e c'è tutto un nuovo capitolo da scrivere politicamente in Italia magari appunto partendo dalla Meloni e ecco vorrei che Pietro un po' ci rispondesse un po' a queste domande insieme a Luca e poi se siete d'accordo insomma chiudiamo, chiudiamo l'incontro o se volete dire altro aggiungiamo altro grazie grazie Pietro sì grazie a te e, da cominciare da queste ultime cose per poi venire un po' alla, diciamo così all'aspetto eh, così teorico e strategico diciamo così del, della sinistra e, ma io credo che sia in atto comunque, ho detto, non c'è stata ancora una trasformazione definitiva, ma non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle rispetto a qualche anno fa eh, si appresta a diventare una forza, diciamo, eh, con identità ancora non ben definita rispetto alle... Alle grandi culture politiche, sia quelle più antiche che quelle più nuove, ma una forza del campo progressista, perdendo pezzi per strada. Ma se ben capisco, comunque, Giuseppe Conte, che è un cattolico moderato, ma insomma, comunque, che è più progressista nel suo animo, lo si è capito naturalmente, insomma, nel corso di questi, di questi anni. Bisogna capire che, che, che tipo di mandato ha avuto da, da, da Grillo e dei 5 Stelle e come eh, potrà eh, trasformarlo. Certo è finita l'epoca in cui il potere del web, eh, l'epoca era quando il blog di Grillo era uno dei blog più cliccati d'Italia ed Europa. Era in addirittura una classifica internazionale, ehm, il, diciamo, la forma della, della data a, al movimento politico che, che, che si muoveva attorno al web ehm, era quella che, che, che abbiamo visto in quegli anni inizio, ma quella stagione lì secondo me è, è terminata. Eh, Il web è un luogo di populismi digitali spaventosi, di odiatori, seriali, di campagne di fake. Eh, vabbè, Facebook e gli altri stanno facendo delle policies recentemente un po' più attente a cancellare, a non permettere. Però in realtà, parliamoci chiaro, anche l'attitudine di questi gruppi che hanno bloccato Trump eh, quando era ancora presidente, nei giorni successivi, le ore e i giorni successivi all'assalto al Campidoglio, è un'attitudine eh, comunque imperiale, inaccettabile. Eh, non nel senso che, che, non vanno, che, che, che, che non debbano essere impediti certe posizioni sul web, e però vedo che lo strapotere di questi gruppi mondiali è talmente grande da sovrastare quello degli stati e delle democrazie. E quindi, io credo che una delle grandi battaglie qualificanti che un campo democratico, un fronte progressista dovrebbe fare è quella per il controllo pubblico dei dati: per fare in modo che cioè i player del digitale grandi mega grandi, medi, piccoli, piccolissimi che siano, non possono essere loro i proprietari dei dati e tenere loro i dati e manipolare loro i dati. Per ragioni pubblicitarie, conoscete meglio di me le storie degli algoritmi che ci studiano ogni giorno e che vestono su di noi tutto cioè un desiderio indotto dall'algoritmo che è vicinale, però l'algoritmo oggi, la lotta sull'algoritmo, sul controllo democratico dell'algoritmo, è una frontiera nuova della, della lotta democratica. Noi nel posto di lavoro, dove l'algoritmo, eh, adesso ci sarà lo sciopero di Amazon eh, e, dei, e di altri gruppi nei prossimi giorni, l'algoritmo controlla i tempi di lavoro e, diciamo, devasta. Voi pensate, adesso visto che la Fondazione Iotti farà una discussione nei prossimi giorni su come è cambiato il lavoro eh, con lo smart working in pandemia, eh, soprattutto delle donne, quindi smart working, tempo di lavoro, tempo di cura, eccetera, eccetera. Siamo all'inizio di un cambiamento radicale, profondissimo, dal quale potremo uscire più liberi se passano certi valori ma anche più schiavi e più subalterni se, se non viene messo eh, sul tappeto il tema della dignità, dei diritti dei lavoratori. Eh, quindi questo, no, questo, volevo dire, questo porta diciamo, al secondo tema, cioè al tema più di prospettiva, eh, perché è chiaro che l'idea che diciamo noi possiamo, la mia idea, io che, che sono uscito non sono entrato nel PD, sono uscito da IDS sono stato per un operatore indipendente di fondazione qualcuno può immaginare che l'ho fatto perché ero nostalgico delle vecchie eh, cassette degli attrezzi del passato o delle vecchie certezze del passato, no il passato lo rispetto e come ha detto Luca giustamente L'idea di rottamare le persone e le idee del passato è stata una catastrofe. Proprio una delle ragioni per cui siamo giunti a, a questo punto. C'era già prima di Renzi questa idea, ma Renzi è stata la compiuta questa idea nel modo più, più totale. Però non trovi lì tutte le risposte. Cosa trovi lì in quella storia? Trovi un metodo, trovi il coraggio. Trovi la lezione morale, no? Eh, studi Rosa Luxemburg, Dale, e, e da Rosa Luxemburg impari, in, in un'epoca in cui essere una donna rivoluzionaria era molto, imponeva un coraggio molto superiore a quello che, che impone oggi. E così via. Ernesto Ceguevara, questo no? per dire, mio figlio di 15 anni. Per lui, Ernesto Cegliada, è un grande punto di riferimento. Eh, ne parliamo, ma non è un punto di riferimento strettamente politico, per la strategia politica. Anzi, lui è stato perfino sconfitto. Ma è tutto un punto di riferimento morale, è un punto di riferimento per il coraggio, per la determinazione, per le idee per cui si batteva, no? per cui vale la pena di parte. Allora, io credo che il tema vero non è quello semplicemente di dire riproponiamo il conflitto capitale-lavoro-lavoro capitale, riapriamo Marx, Engels e troveremo tutte le risposte. No? Noi da quelle grandi letture deideologizzate portiamo un metodo di analisi della realtà che si è perduto. Eh, qualche modo a sinistra l'esistenza dell'Unione Sovietica finché c'era, dava l'idea che c'era una società alta, una società lontana e quindi potevi anche evitare di fare un'analisi reale, oggi invece la grande lezione di Marx è la critica all'ideologia come falsa coscienza, è la lettura della realtà per com'è, dei rapporti di forza, di dove sono i deboli, i sfruttati, dove sono i forti, di come tu riesci a organizzarli, a difendere le loro condizioni, i loro diritti. E in questo, secondo me, la lezione di Gramsci è veramente una lezione capitale. Non a caso Gramsci è l'autore più studiato in tutte le nuove democrazie e i paesi emergenti, anche negli Stati Uniti. Lui. Ma in tutti i paesi emergenti è l'autore più studiato perché ti porta in una zona che è quella, non della, è quella della società civile, è quella dell'egemonia diciamo, dell della cultura, eh, che è una zona trascurata da un dogmatismo, da un determinismo che pensava che la rivoluzione fosse il frutto quasi meccanico dei rapporti di forza fra le classi. Non è così. Eh, contano moltissimo le idee, la battaglia delle idee, no, e quindi oggi questa analisi della realtà che cosa ci porta? Secondo me, ha tre piccole convinzioni, io le lascio solo come piccole pillole di suggerimenti per il futuro. La prima convinzione è che la più grande rivoluzione è in atto. Eh, nel Novecento, soprattutto la seconda parte del Novecento, e negli ultimi decenni è la rivoluzione delle donne. La rivoluzione delle donne sta cambiando radicalmente il pianeta, è sopraffatta in tanti casi, è dominata, ma in Africa stanno succedendo delle cose di cui noi non parliamo, perché siamo provincialisti, perché parliamo dei migranti come se fossero dei selvaggi che arrivano da noi e non invece persone che hanno studiato, laureati il movimento femminista e femminile e di genere delle donne e intellettuale nei grandi paesi africani è la critica fondamentale alla corruzione del potere maschile in quei paesi la corruzione del potere maschile in quei paesi è una delle principali cause, delle guerre dei cedimenti che loro hanno fatto questi paesi alle grandi multinazionali per il conto e per altre materie prime che servono alla rivoluzione digitale questi, ma questo lo parlo in ma in realtà vale dappertutto, no? Questo è destinato a cambiare radicalmente tutto, tutto lo scenario. La prima, noi siamo la prima generazione, io sono, sono il vostro zio o, o, o padre o nonno, no? Ma queste sono le prime generazioni che conosceranno un processo inarrestabile, non è arrestabile la rivoluzione. Delle donne. Certo, poi bisogna riflettere su alcuni punti capitali, perché se, se tu cedi su, su cioè un conto è la, fare la grande battaglia sui diritti civili, contro l'omofobia, eh, per i diritti di tutti, eccetera, eccetera, e un altro conto è arrivare a un'idea in cui il genere diventa una nozione talmente fluida. Per cui non esistono più le donne e gli uomini, ma esiste come ti senti tu la mattina. Visto che c'è un pezzo di pensiero cosiddetto libertario progressista che la penso così, io dico subito come la penso, sarò un vecchio conservatore, ma non la penso così. Penso che invece il genere femminile e, poi, eh, e la sua rivoluzione trascini con sé un'altra idea dei diritti e della libertà. E questa, diciamo, è una rivoluzione enorme. Il primo partito politico italiano, che la farà sua, la farà sua con una parola, non è che basta essere guidati, cosa che ancora non c'è, l'unico partito che da una donna, ci piaccia, o non ci piace è Giorgia Meloni, che comunque è una donna di carattere, una donna capace, una donna non... del tutto diversa da noi, no? da, dalle nostre culture, ma... Noi abbiamo assolutamente bisogno di eh, considerare questo primo punto. Il secondo punto è che il lavoro oggi eh, fa i conti con il digitale con l'algoritmo, di questo ho già parlato prima, come grande problema democratico, quindi tu dovresti avere database pubblici, così come una volta c'erano le aziende a partecipazione statale, oggi tu dovresti avere... I dati che sono pubblici, che sono dello Stato e i privati li possono accedere con certe condizioni e con certi controlli. In un certo modo, e non abusando del controllo, perché vuol dire abusare della nostra persona, dei nostri corpi, del nostro animo, del nostro spirito? No? E contrattare l'algoritmo, e contrattare i tempi di lavoro, e ripensare la società. Suggerisco un bellissimo libro di Michele Mezza che è un amico e compagno che si è occupato molto di questi temi e che suggerisce proprio questa strada, edito da Donzelli, proprio su questo tema, questo secondo me è il secondo grande problema, cioè la questione del lavoro, dei diritti e delle giustizie passa oggi attraverso questa grande questione, diciamo così, della eh, non di essere contro la rivoluzione digitale, né di essere paroni a tutto quello che succede, ma di portare al servizio dei beni comuni, della salute, e del lavoro. Ricordo anche qui una. scusatemi il mio berlinguerismo, ma c'è poco da fare. Vengo da lì. Danimber fece la famosa intervista a Nando Addornato su 1984, in occasione dell'anniversario. Del, del titolo diciamo, del libro scritto nel 1948 da Orwell in cui diceva e guardate che all'epoca praticamente non c'erano neanche persone al computer in cui diceva con chiarezza di bisogna mettere tutti questi strumenti a servizio dei beni dell'umanità della salute, del lavoro, del benessere eccetera eccetera questo è stato 35 anni fa letteralmente 35 anni fa la terza grande questione è salvare il pianeta questa non è una questione teorica eh, si dice, non è poesia, e prosa, insomma a me piace che la poesia, ma mh, comunque è una questione drammatica, è urgente: è urgente e si può fare. Non è vero che è il destino è che il pianeta vada tutto il fumo, ma ci sono scelte politiche da fare nello spazio di questa e delle prossime due o tre generazioni. Eh, evidentemente, sono scelte che devono mettere la mordacchia, come si diceva una volta la, la museruola, ehm, eh, diciamo, le redini con un capitalismo selvaggio. Non è che devi distruggere il capitalismo, ma devi eh, comprimerne eh, gli istinti animali che si sono liberati in questi 30 anni gli istinti predatori, gli istinti che non guardano in faccia la vita delle persone che considerano le vite delle donne, degli uomini, dei bambini che muoiono nel Mediterraneo come un incidente necessario o le persone che stanno a ghiaccio in Bosnia picchiati dagli agenti cronati e non accettati dalla nostra ipocrisia che facciamo fare dai cronati per non fare noi come una cosa necessaria tutto questo è inaccettabile e quindi bisogna mettere là le regili, la mordacchia, eh, riportare sotto controllo. E il tema ambientale, come ci hanno detto i quindicenni, i sedicenni, i nostri figli che ci dicono che è colpa vostra, se siamo arrivati così, è un po' colpa nostra, eh, perché un certo modello di sviluppo lo abbiamo anche accettato senza pensarci. Io mi ricordo, voi no, perché eravate più giovani, ma quando ero ragazza, si andava ancora a prendere ragazzini in latteria il latte delle bottiglie no? e c'erano appunto le bottiglie di vetro che volti a rendere no? e, e poi dopo è successo qualcosa no? e qui è una cosa che ha messo a disposizione grandissime industrie del pet della plastica che danno tantissimi posti di lavoro quindi è un problema grande di convertirle eh? ma con effetti che sono catastrofici eh, e non è solo il discorso del pet ma eh? è più in generale lo, lo, lo, L'idea che non riusi le cose, no? quella piccola immagine all'insediamento di Joe Biden, salutato da tutti noi come finalmente un ristabilimento della democrazia negli Stati Uniti, di Bernie Sanders con le muffole. Poi lui ha raccontato che sono andate virali, lui ha raccontato che era una lana riusata, comprata da un'associazione un di volontari che riusa la lana. La rimette in giro, eccetera, eccetera, è molto indicativa la viralità di quelle immagini di una domanda che c'è in questo senso. Eh, vedo che adesso anche aziende di fashion e di moda si indirizzano al riuso, eh, a avere meno spreco, a, diciamo, a ripensare anche il proprio modo di essere. Ci può essere un capitalismo che si riorienta in una direzione più ecosostenibile. Eh, queste sono le tre cose secondo me, cioè la salvezza del pianeta, eh, il controllo dell'algoritmo dalla parte del lavoro e la rivoluzione delle donne. Eh, grazie Pietro perché sono temi tra l'altro che a me personalmente mi sento anche un po' in prima linea rispetto alla rivoluzione delle donne, soprattutto la rivoluzione delle donne che come Ducino... Come dici tu benissimo, è atto e vorrei ricordare che dopo anni e anni e anni la grande lotta del, delle femministe argentine, delle femministe in Sud America e in Argentina sono riuscite praticamente oggi ad avere il diritto all'aborto. Quindi c'è veramente un movimento femminista molto forte eh, in Sud America, in Africa, insomma, eh, e, anche, e anche qui in Italia, beh, pensiamo attualmente anche alla resistenza che stanno facendo le compagne, le donne polacche eh, rispetto alla legge sull'aborto, ma rispetto anche ai diritti LGBT, che in Polonia eh, insomma non, non è che sono molto molto graditi e quindi con queste tre, tre suggestioni eh, molto attuali donne eh, digitali quindi il controllo dell'algoritmo anche qui è una cosa importantissima rispetto ai grandi gruppi finanziari e pubblicitari che comandano che, che giocano con le nostre vite per tornare poi al nostro pianeta quindi alla dimensione ecologica all'impegno ecologico e alla resistenza eh, che dobbiamo fare rispetto al capitalismo proteggendo la, la nostra terra, la nostra natura. E lascio la parola a Luca, poi con queste tre suggestioni bellissime di Pietro, molto attuali, io vorrei salutare chi ci segue. Il video poi lo metteremo anche su YouTube per chi non possa poi seguire su Facebook. Prego Luca. Grazie, io raccolgo le suggestioni di Pietro perché proprio colgono, diciamo, l'essenza del, del dibattito che dovremmo tutti affrontare cioè i temi veri sono questi parità di genere, strapotere del, del, delle aziende che controllano i nostri dati ma Pietro ha detto bene, controllano i nostri, il, il nostro spirito il nostro, il nostro io i nostri eh, anche come dire, gusti no? perché poi loro sanno perfettamente e conoscono perfettamente i nostri eh, gusti e quindi orientano e ci orientano a seconda di, de, de, delle nostre, in un certo senso, domande che facciamo al digitale. No? C'è cioè il, il mh, bellissimo documentario eh, su Netflix mh, che si chiama Non, non mi ricordo, The Social Media, dove appunto si dice se, se è gratuito significa che il prodotto sei tu e questo oh, nell'era dell'uroboro di Michele Ainis è scritto molto bene, ogni volta che tu interroghi Google e quindi è una grande menzogna quello dell'internet gratis, internet non è gratis perché ogni volta che tu interroghi Google, Google si sta rubando tutti i tuoi dati, la tua posizione, sì, la merce. sei tu la merce. Quindi se, se è gratis, non è gratis perché il prodotto sei tu. E eh, guarda, quello, eh, scusami Luca, questa, una cosa, questa cosa che sta dicendo la dice molto bene, ben Ignazio Ramonet, che è un compagno, Insomma, dice proprio quello: tu sei il prodotto, eh, tu sei la merce. Quindi, noi siamo, noi siamo la merce e questa cosa viene detta anche molto bene da Zitmund Bauman. Esatto. Viene, questa riflessione viene fatta molto bene da Zitmund Bauman faceva sì, anche Sartori, la faceva anche Sartori nel suo testo sulla, sulla videocrazia anche lui e, ma su questo Trump ci ha vinto le elezioni eh? cioè, Trump ha eh, in un certo senso oh, clusterizzato i vari territori degli Stati Uniti e sulla base dei dati provenienti da quei territori e quindi dai cittadini di quei territori, riusciva a capire qual era il, tra virgolette, problema politico più sentito e quindi sulla base del eh, problema lui lanciava il messaggio, cioè ehm, Salvini che cosa fa? Salvini ti dice... Eh, al cittadino del bar che è tutta colpa dell'euro, all'industriale del nord che non può uscire dall'euro tanto è vero che è entrato nel governo Draghi perché quel fiorfiore di miliardi i grandi potentati industriali gli hanno praticamente imposto di entrare al governo per gestirli, non poteva stare nel cantone a urlare ma c'era bisogno di gestire quei soldi, quindi questo è l'altro tema che aggiungo ovviamente ai tre temi posti da, da Pietro che sono poi appunto il tema ambientale inutile che ce lo nascondiamo e poi in un certo senso va a individuarli e a racchiudere, il tema delle ingiustizie dei, dei divari, no? la società che si è divaricata territorialmente, le anche questa crisi qua ci ha fatto vedere che chi era ricco è diventato ancora più ricco chi non ce la faceva a mettere insieme il pranzo con la cena è diventato ancora più povero e quindi questa roba qui va affrontata non è più possibile è colpa del capitalismo selvaggio di cui parlavamo prima e di cui Pietro ha fatto cenno cioè un capitalismo senza più freni noi quando abbiamo deciso purtroppo ci fu anche la colpa dei democratici americani all'epoca di anche superare quel sistema che in un certo senso vigeva e che era stato studiato e impostato dopo la crisi del 29, della separazione delle varie banche, banche di, di, di commerciali e banche di investimento. No? E abbiamo fatto praticamente un tutt'uno, abolendo il Glass la Steagall Act. E poi da lì è, è scoppiato questo, questa euforia dei mercati, per cui i mercati, tanto in un certo senso. Riescono a riaggiustare tutto, non, non correggono nulla i mercati. È normale perché prevale quell'istinto di cui parlava Pietro, è fisiologico. L'ingegnerizzazione della finanza è un fattore umano: non è qualcuno che ce lo ha imposto o, o proviene dall'esterno. L'abbiamo creato noi, è un fattore, ma lo dobbiamo frenare, Dobbiamo il, lo Stato, le democrazie, le forze ovviamente che fanno riferimento al nostro mondo debbono frenare questi istinti questa, questa prepotenza questa arroganza se la politica è prona il rischio è che appunto ci mangiamo tutto l'ambiente i diritti eh, anche le conquiste che si stanno ancora facendo ma che appunto molte sono state fatte e che sono il nostro patrimonio quindi questo è secondo me il perimetro dentro il quale eh, fare un ragionamento serio, compiuto, forte, anche conflittuale. Io credo che ci siamo insomma su questo, su questo tema, nel senso che eh, su questo tema come eh, perimetro dentro il quale iniziare una discussione, perché se non l'abbiamo la, adesso forte e seria non, non, non riusciamo a recuperare i tempi e a, e a salvaguardare quello insomma che, che abbiamo. Grazie Luca. Grazie Luca. Allora, con queste tre bellissime suggestioni, che non sono soltanto suggestioni, ma sono anche la realtà che stiamo vivendo, come ha detto Bene Pietro, la rivoluzione delle donne, la rivoluzione digitale, parliamo anche di una rivoluzione ecologica, i grandi movimenti giovani, con, quest con queste tre onde no, di, di, di cuore, di coraggio e di sentimento eh, rispetto vabbè, alla rivoluzione digitale. È un altro discorso, come diceva Pietro con gli algoritmi streviti, però con, con quest'onda diciamo, del sentimento del coraggio delle donne, e della, della lotta per i diritti civili, della lotta per i diritti sociali e della difesa del nostro pianeta vorrei concludere eh, magari appunto lasciando poi la parola a Pietro, eh, ricordare eh, a chi ci ascolta il libro di Pietro Folena eccolo, Servirsi del popolo, edito dalla nave di Teseo, veramente, veramente prezioso un'analisi lucida, attenta eh, storica eh, anche sulla nostra realtà, per arrivare sulla nostra realtà e aspettiamo il prossimo capitolo che Pietro ci, ci, ci scriverà rispetto alla Meloni e a quello che sarà anche un po' le sorti del web populismo di Beppe Grillo. Quindi ecco Pietro, lascio la parola a te. E... No, mai, mai no, ho già tantissimo solo per ringraziare molto eh, il circolo PD di, di Subiaco, fare veramente complimenti a, a Luca e a Pannonzi che non, non avevo mai sentito parlare, veramente bravissimo molto colto, preparato, capace, concreto, insomma. Ne gli amministratori Grazie. così dappertutto e insomma, spero che, che voi abbiate tutto il successo che, che meritate in questa vostra piccola realtà molto bella. E poi ringraziare tanto D'Ale che, che è appassionata, è molto legata ai movimenti, fa tante cose, insomma, che è culturale io credo che la dimensione culturale della nostra battaglia sia veramente strategica cioè, esatto esatto. dare occasioni crescenti alle persone per ehm, stare insieme leggere insieme anche a voce alta testi, poesie, commentare ragionare, vedere opere d'arte eh, fare esperienze anche col digitale ma eh, in ogni caso diciamo eh, capire che la libertà passa fortissimamente dalla cultura e dalla, dalla possibilità di, di, di, di conoscerla, di, di approfondirla, di, di non avere mai barriere ideologiche che ti impediscano di guardare fenomeni nuovi che apparentemente sono perfino incomprensibili, ma dentro i quali vedi, trovi tanto spessore. Per citare un fatto di cronaca, eh, e io sono rimasto colpito dal testo della, della canzone che in modo del tutto inaspettato ha vinto il festival di Sanremo, cioè quella dei Maneskin, questa canzone di, eh, di forte rabbia e di forte, diciamo così, affermazione di una diversità rispetto a un modo di essere delle classi di regione. Non è politico il discorso, è prepolitico, politico è morale se volete, però è, è uno stato d'animo e la cosa interessante è che è stato raccolto, contrariamente a tutte le previsioni, da, da tanta gente, perché esprime un sentimento, insomma. e quindi vorrei che questo sentimento di diversità eh, si fortemente raccolto da un sinistro di tipo nuovo e spero che anche la crisi che si è aperta nel PD nelle prossime ore non si concluda con un appeasement, eh, diciamo così facendo finta che non è successo niente, ma si concluda con un'apertura un a, a questi sentimenti, insomma, a questi sentimenti profondi. Grazie ancora e a presto, la prossima volta. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie per averci seguito. Grazie, grazie ciao, grazie. Ciao Luca, grazie. Ciao, ciao.